in questo nuovo video oggi un video molto molto molto particolare perché è completamente diverso dai video che avete visto fino ad oggi nel canale non credo che ce ne saranno altri di questo tipo a meno che non me lo chiediate ma ho visto che ha suscitato molto molto interesse eh, su instagram una determinata foto che ho postato poco tempo fa e quindi ho deciso di fare un video a riguardo io spero comunque che vi piaccia, così vi fa entrare anche un pochino un po quelle che sono le nostre abitudini e la nostra vita, insomma. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video per sostenermi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto e lasciatemi scritto in un commento se volete altri video di questo tipo o comunque scrivetemi cosa ne pensate qui sotto. E niente, con questo è tutto vi lascio il video, ciao! ecco qua questo è il nostro camper adesso andiamo dentro a vederlo dunque qui Entriamo adesso spero che ci sia abbastanza luce perché in teoria ci sono le finestre aperte ma vediamo dunque è un po' difficile mostrarvi l'entrata perché in questo momento è parcheggiato contrario e quindi non riesco ad inquadrare bene eh, la porta comunque da qui si entra e poi girando verso sinistra abbiamo eh, la cucina quindi la zona dove Uh, preparo da mangiare ma ah, qui c'è il lavandino qua sotto invece c'è il gas questo è, è il gas a tre fuochi e questa è uh, un paraschizzi che praticamente va aperto e appoggiato qui in modo da non schizzare da tutte le parti ma in realtà uh, fino ad ora non l'ho mai pulita quindi mh, sì, non si è mai sporcata. ecco e qua c'è il coperchio, in modo da poterci lavorare sopra. Eh, idem per il lavandino. Qui c'è eh, il lavandino dove, eh, scusate i piatti, dove sopra insomma va appoggiato il um, tagliere, che appunto ha un doppio utilizzo sia come tagliere che come base, quindi se eh, ho bisogno di un piano per lavorare posso appoggiare le... So le le cose anche qui sopra sopra c'è eh, il primo mobiletto e questo è il mobiletto che utilizzo appunto per la cucina dove a sinistra ci sono tutte ehm, le cose per cucinare quindi l'olio il sale ehm, l'accendino taglieri insomma ehm, cose varie a sinistra no a destra invece ci sono ehm, le cose che utilizzo per pulire quindi eh, spugne, eh, sapone, bicarbonato in più eh, c'è un eh, sacchetto di farina e di zucchero di riserva il, il cappuccino là dietro e il pentolino li metto qua perché è più comodo la mattina mi alzo prendo ho tutto già pronto eh, e metto subito sul gas insomma e poi qui sopra c'è eh, una mocca che praticamente non usiamo mai e poi altri spruzzini, guanti, insomma altre cose per tutte presina e eh, straccio, sempre portata di mano sotto il lavandino invece c'è un armadietto eh, dove io tengo le bottiglie dell'acqua e il cestino delle immondizie mentre eh, a sinistra, cioè sotto il gas, c'è un cassettino dove tengo tutto, tutte le posate e eh, qui sotto invece ci sono le pentole a destra della cucina c'è il frigo, il frigo che noi abbiamo eh, scelto è eh, grande perché... Con, avevamo il camper con il frigo piccolino che diciamo era grande come eh, metà frigo come i frigo bar che ci sono negli hotel per capirci ma eh, non basta è decisamente troppo troppo troppo piccolo e quindi abbiamo scelto il frigo grande il frigo grande che dovrebbe rimanere aperto altrimenti fa la muffa e questo appunto è il frigo con vari scomparti molto molto grande ed il freezer, questo qui anche è molto utile, è piccolissimo ma basta sopra il freezer era vuoto eh, tecnicamente dicono che lo utilizzavano eh, che si potrebbe utilizzare per il microonde oppure per un fornetto o per la televisione noi invece abbiamo eh, acquistato questi cesti qua e li utilizziamo per tenere anche qui le cose più a portata di mano eh, generalmente l'acqua e qui ci sono ancora due bottiglie di acqua e poi qua eh, questo spray che lo utilizzo per gli acari e poi qua c'è eh, lo scotex e le borse per la spesa a destra del frigo eh, ci sono i due letti ovviamente sono sempre in condizioni pietose queste sono quelle dei bambini eh, qui eh, ce n'è uno e poi il secondo tutti i letti tutti hanno la luce che adesso è nascosta dal lenzuolo ma lì sotto c'è la luce e anche questo qua in alto lì a destra c'è la luce e ogni letto ha anche la finestra con oscurante e zanzariera tutti quanti i letti questa è la scatola eh, del dei vestiti eh, non facciamo le scatole ogni volta non facciamo le valigie ogni volta per venire in camper ma riempiamo le scatole che eh, sono più comode soprattutto poi quando bisogna tirare fuori la roba e anche rimetterla dentro insomma e anche qui eh, finestra con oscurante zanzariera che ora non si vede E la scatola dei vestiti sempre in questa zona qui c'è il primo oblo e eh, ovviamente la tenda per coprire insomma, eh, la zona notte, ehm, per dividere la zona notte insomma, con la tendina, ce n'è una anche dall'altra parte, vengono chiuse e arrivano fino eh, al pavimento, quindi insomma, tutta la zona viene eh, coperta. A destra c'è un portogetti, qui c'è sempre l'impossibile e c'è eh, qualsiasi cosa ma ehm, generalmente in linea di massima ci sono le cose per le zanzare e ehm, le spine della corrente e qui si sì, sono tutte cosine per le zanzare e altre spine qui eh, di fronte alla zona della cucina abbiamo la porta del bagno il bagno che anche questo abbiamo scelto grande appositamente per poter uh, starci comodi per dividere appunto la uh, zona della doccia che poi vi mostro con uh, la zona del uh, bagno, del lavandino insomma vedete che um, appunto ci sono due spazi divisi e in questo modo insomma si è più comodi perché si bagna di meno incominciamo la doccia Qui teniamo questo portoggetti che tra l'altro è anche da cambiare che generalmente utilizziamo come portascarpe, come scarpiera diciamo e che andiamo a togliere quando invece facciamo la doccia Qui questa doccia che è davvero molto grande, si sta davvero comodi qui tengo sempre una vaccinella che eh, utilizzo in caso di necessità per lavare, per lavare i vestiti qui sono state lanciate un paio di scarpe, abbiate pazienza e qui c'è tutta ehm, la parte insomma dove ehm, lasciare gli shampoo, i saponi e poi qui c'è eh, la doccia con la spugna qui c'è un'altra zona per gli oggetti dove qui tengo il phon e le spazzole e qui c'è il ghiaccio secco che è qua dentro e altri saponi di emergenza diciamo, e poi sulla destra invece questo bagno lo adoro per il fatto che ha tre specchi uno, due e tre e c'è ehm, una visuale a 180 gradi praticamente, e io adoro e qui c'è un'altra finestrella eh, quelle del bagno sono sempre tutte ehm, bianche perché così appunto non si può vedere all'interno e qua c'è un altro porta nascosto dietro lo specchio dove qui tengo eh, i prodotti che utilizzo di più quindi eh, lo struccante il deodorante <ride> un altro struccante questo è quello bifasico che faccio io eh, l'olio che utilizzo generalmente in estate, questo è brillantinato e poi i dischetti di cotone. qua dentro ci sono ehm, cerotti, bende, garze insomma quello che serve in caso di necessità, ehm, fazzoletti, schiuma da barba, dentifricio e ehm, l'olio spray per capelli che faccio io. Questo è l'olio dopo sole, sempre che faccio io. E la crema all'aloe qui c'è il piccolo lavandino tutti i lavandini non vi ho mostrato ma hanno il il tappino insomma qui abbiamo gli spazzolini e qua sotto c'è il pulsante delle luci e anche un altro mobiletto dove metto questa volta sempre le cose del bagno eh, i detersivi e poi questi qua servono per lo scarico del WC perché non è a fuoco ok e poi sì, insomma cose che mi servono per, per la pulizia anche qua questo WC è ehm, girevole diciamo in modo da poterlo utilizzare nel modo che preferite non serve andare sui particolari il bottoncino per lo scarico Ok. Chiudiamo. A destra del bagno c'è il primo armadio, anzi è eh, l'unico armadio dove inseriamo gli asciugamani con la borsa mare. Adesso siamo nella stagione estiva, comunque sta finendo e quindi siamo ancora in modalità eh, estate e qua ci sono eh, i Scaffa, gli scaffali dove, abbiamo, dove mettiamo le nostre scatole per i vestiti qua dentro c'è un lenzuolo e qui altri asciugamani tutti per il mare come potete vedere lì in fondo invece ci sono gli asciugamani per il bagno e là sopra dietro ci sono le coperte nel caso faccia se freddo e ehm, altre lenzuola sotto invece c'è un armadio un mobiletto che non si può aprire perché dentro ci sono tutte le cose eh, del camper lì dentro mi sembra che ci siano quelle per la stufa quelle per scaldarci insomma se non ricordo male comunque è una zona tecnica eh, motori insomma robe che non si devono toccare e qui c'è il primo tavolo la zona tra l'altro dove si siedono i bambini con la tv che si può spostare e girare in modo da poterla guardare anche fuori eh, dalla porta l'abbiamo messa qui apposta insomma e si gira, gira l'angolo da questa parte quindi anche quando siamo fuori eh, possiamo riuscire a, a vedere la tv anche se in realtà non la guardiamo mai quando siamo via e qui appunto ci sono i due sedili con le due cinture, il tavolino e qui eventualmente altri due sedili con le cinture che adesso sono nascoste ma ci sono e sopra ci sono altri due mobiletti che adesso vi mostro eh, faretti qua sotto ma anche la luce in alto questo tavolo eh, per chi è un camper probabilmente lo sa già si trasforma in un letto e quindi si va a... Smontare a far scendere, insomma, il tavolino, e poi spostando i cuscini si trasforma in un letto. Qui eh, nel primo mobile abbiamo la zona dei um, giochi anche se adesso è riempita con altra, e comunque qui di solito c'è la zona diciamo um, dei giochi eh, quei giochi che facciamo se dovesse piovere o comunque se non abbia niente da fare se dobbiamo aspettare, se abbiamo lunghe attese e generalmente ci sono libri le carte da gioco ehm, giornali, eh, giochi in scatola poi a destra qui c'è la parte del cibo la zona sopra generalmente la utilizziamo per la colazione mentre quella sotto per il pranzo e le cene ehm, cerco di utilizzare tutti i prodotti che si sta un poco a preparare perché il gas del camper è un po' lentino e infatti qua ci sono i sughi già pronti che di solito non compro mai ma per andare in giro con il camper sì e poi la pasta e tonno qua c'è ah questo è un misto patate piselli e carote poi il purè già pronto e biscotti gallette di riso insomma, e quant'altro un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che sotto i sedili ci sono degli altri um, cassetti che però io non utilizzo mai e alzando il cuscino appunto c'è un altro cassettino che si può aprire niente devo toglierlo, altrimenti distruggo tutto c'è un altro cassettino appunto che si può aprire e sotto c'è dello spazio per mettere cose, oggetti, coperte, scarpe, insomma, quello che volete. Rimettiamo a posto. Ok, da quest'altra parte c'è un altro... Um, tavolino, anche questo si può trasformare eh, se si trasforma solo questo diventa un divanetto e eh, se invece si trasforma assieme all'altro tavolo diventa appunto un letto come vi dicevo prima e anche sotto questi cassetti ma mi sa che forse era meglio se non lo facevo comunque anche sotto questi cassetti c'è ehm, il cassettino per metterci dentro cose e qui per esempio ci sono anche qui cose per la pulizia mentre dall'altra parte ci sono le scarpe e insomma non ve lo faccio vedere tra l'altro questi due cassettini si possono raggiungere anche dall'esterno poi andando verso l'alto quindi di fronte al, ai mobili in cui eravamo prima questi qua della zona del tavolo grande ci sono altri due mobili e questi qua li utilizziamo per uh, le stoviglie Quindi qua ci sono le forchette, i tovaglioli, bicchieri di plastica, piatti di plastica E un sacco di altre cose Su quello a sinistra uh, è vuoto, in teoria è vuoto Ah no, ci sono le tovaglie e, no, ma non erano di qua le tovaglie ma le abbiamo spostate le tovaglie e poi questi che sono da buttare comunque di solito metto anche i documenti e poi a questo punto arriviamo nel mio letto che ovviamente è disfatto. e ehm, qua sopra spero di riuscire a inquadrare qualcosa c'è appunto il mio letto anche qua c'è la finestra e poi di qua c'è la luce vediamo se riesco sì. si vede c'è la luce che è questa qui è il l'oblò questa è la scaletta per poterci salire che va agganciata qua è la stessa cosa mi sono dimenticato di farvela vedere ma comunque c'è anche dall'altra parte e anche qui c'è un altro gancio per la televisione e questo serve eh, per eh, attaccarla ai bimbi nel caso eh, facciamo viaggi lunghi quindi dal, dal sedile loro riescono a vedere la televisione perché dove è attaccata adesso cioè sopra le loro teste eh, non riuscirebbero a vederle, insomma. Quindi, da qui credo che si veda più o meno tutto il camper, qui è la porta dove siamo entrati, la cucina, il frigo, i letti dei bambini, il bagno, l'armadio, il tavolo grande e di fronte al tavolo grande il tavolo piccolo ed infine dietro di me, cioè sopra la zona di guida c'è il nostro letto, qui c'è la zona di guida ha moltissimi cassetti questa zona di guida e tantissimi ehm, posti per appoggiare bottiglie, bicchieri e quant'altro mi piace un sacco perché riusciamo a mettere tutte le cose per il viaggio dentro tutte queste scatole dentro a tutti questi cassettini qua che sembra di no ma con un camper ehm, si utilizzano tantissimo, almeno noi eh, cose invece che non utilizzo con l'auto anche qua in parte ancora tasche e poi qui boh la tenda e anche questa serve per oscurare fa il giro di tutta la parte davanti insomma in modo da eh, coprire e fare buio durante eh, la notte ecco ultima cosa sopra la tv c'è l'ultimo blow e questo blow è un po' diverso dagli altri perché ha una ventola che eh, butta fuori l'aria o la fa entrare questo va benissimo sia per quando cucini perché butta fuori i vapori insomma gli odori della cucina sia per quando fa molto caldo perché eh, fa da ventilatore quindi spinge dentro l'aria e rinfresca e, niente qui ci sono i comandi per quanto riguarda l'acqua, la luce le batterie insomma e varie cose e la zanzariera davanti alla porta io mi sembra di avervi detto tutto e niente, vi faccio fare un giro all'esterno. Questa appunto è la zona dove vi dicevo prima eh, esterna da quale si raggiungono i cassetti sotto eh, i sedili. Qua c'è la zona di guida e poi qua c'è un altro ehm... Bel, una bella porta che anche qui è una zona dove si vanno a, è chiusa adesso, ok? Comunque è una specie di ripostiglio ed è quella che. E questa si può raggiungere anche eh, dal letto, quindi alzando il letto ci sarebbe il ripostiglio eh, che vi ho mostrato prima, ma ovviamente è molto più facile raggiungerlo da fuori e lì sotto appunto c'è tutto il ripostiglio volendo si può chiudere questa zona qui alzando appunto il letto e rendere il ripostiglio alto come tutta questa parte qua e dentro eh, credetemi ci sta il mondo ma noi la teniamo così perché appunto ci serve il letto per eh, il bimbo e questo appunto è eh, la porta dal quale si raggiunge che adesso è chiusa quindi non posso aprirla o le chiavi di sopra, e comunque eh, questa appunto è la grandezza del gavone dietro. Qui abbiamo il portabiciclette, dove ci stanno le nostre biciclette, anche se dovremo aumentarlo perché ehm, ora ci servirà un quarto spazio per la quarta bicicletta, che prima stava tranquillamente dentro qua. E niente, questo è tutto il giro del camper. E niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto passare qualche minuto in compagnia. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!